Okay. Siamo in compagnia di Simona Pinelli, Assessora alle culture, e alle giovani generazioni del comune di Casalecchio di Reno e volevamo far, chiederle un piccolo bilancio di questa sua prima edizione che ha seguito da Assessora. Allora, il bilancio deve partire da un po' prima, nel senso che eh, io eh, nasco come Assessore quest'anno ma nasco politicamente scorretto nel 2005, perché nel 2005 io... Assistevo l'allora assessore Paola Parenti eh, come collaboratrice del Comune di Casalecchio di Reno e quindi ho visto nascere Politicamente Scorretto. Ho fatto le prime riunioni con Carlo Lucarelli e ho eh, progettato e organizzato eh, il format e ho seguito Politicamente Scorretto con l'assessorato alla cultura del Comune di Casalecchio fino al 2010. Quindi diciamo per me non è una novità, è un grande ritorno, eh, ritorno non più da organizzatrice, quindi prima la mia vita era mettere giù le sedie e gestire gli ospiti e ci torno da assessore. Quindi eh, ho ritrovato eh, un politicamente scorretto in grande salute, e, è stato secondo me eh, il bilancio più che positivo eh, con alcune punte meravigliose, e, devo dire una lunghissima settimana, è iniziata lunedì con Alessandro Gallo e al teatro Laura Betti che ha fatto questo bellissimo spettacolo L'inganno, ha presentato il libro Era tuo padre e quindi non lo conoscevo e la conoscenza di Alessandro Gallo mi ha messo il primo strato di arricchimento martedì eh, C'è stato il bellissimo incontro Il dovere della memoria con le testimonianze di Antonio Vassallo, il primo fotografo che arriva um, nel scenario della strage di Capaci, Nicoletta Polifroni, figlia di una vittima di Indrangheta e Alessandro Gallo stesso che è figlio di un camorrista che tuttora non è pentito e ha messo il secondo strato di arricchimento. E poi eh, sono andata a conoscere Daniele Aristarco che ha fatto un bellissimo incontro con le scuole, eh, con i bimbi delle elementari, eh, sul suo libro eh, sul fascismo spiegato a una dodicenne e ho messo un terzo strato di arricchimento. E, e poi il belliss le bellissime serate del cinema migrante, purtroppo in due serate diciamo, ecco, nel bilancio il cinema migrante, il focus sul cinema migrante è bellissimo, due film meravigliosi, un progetto. Bellissimo che è il premio Mutti, eh, l'unico premio in Italia per il cinema migrante, non ha visto una partecipazione enorme soprattutto perché purtroppo il tempo non ci ha aiutato, però sono state due serate molto belle, le persone presenti sono state interessatissime non solo ai film ma anche a conoscere eh, questi due registi ehm, stranieri, uno eh, singalese e uno etiope, Surang e Dagbawi, che eh, sono state comunque delle bellissime serate e quindi quarto strato di arricchimento. E poi eh, venerdì eh, l'incontro con Tizian, eh, Tizian è un personaggio incredibile, una persona oltre di una gentilezza veramente straordinaria, sottoscorta, ehm, che ha scritto questo, appunto, questa ma mappa, diciamo questo Atlante di Cosa Nostra, quindi un incontro importante, molto seguito, eh, è stato un onore conoscere Tizian per me eh, e quindi, ed è cominciata la maratona di Carlo Lucarelli e, e altro strato di arricchimento. La sera a Scagno Celestini, Radio Clandestina, era la seconda volta che lo vedevo, quarta volta che vedevo Scagno Celestini ed è stato... Bellissimo, il teatro pieno e lui è un personaggio straordinario che la mattina dopo, cioè stamattina, oggi è sabato, si è ehm, come dire, eh, dato agli studenti tantissimi delle scuole del Salvemini, del Da Vinci e del Belluzzi per quasi due ore insieme a Carlo Lucarelli a raccontare cos'è il teatro di impegno civile e via di strati di arricchimento fino a oggi pomeriggio, che devo dire è stato un pomeriggio straordinario, questo di sabato, eh, dove eh, sia... La, il focus sulla mafia siciliana, sia il focus sull'Andrangheta che ricordo di Camilleri, con Lucarelli, un, un Lucarelli instancabile che ha visto appunto eh, che da, da, da, è andato da, da uno all'altro degli ospiti eh, con una vivacità mentale, con una capacità di, di, di coinvolgere tutti quanti, sono stati tre, eh, come dire, tre momenti, secondo me, magici pieni di gente, non sapremo più dove mettere la gente, adesso siamo qui a Spazio Eco, eh, la gente sta mangiando con i prodotti di Libera Terra perché è importante anche la collaborazione con Libera e fra un po' vedremo Escobar e il Patron, eh, sono curiosissima di vedere questa eh, commistione tra recitazione graphic novel così e... Ehm, e insomma diciamo che gli strati di arricchimento mi hanno riempito, no? Sai come com quelle bottigliette in cui gli strati di, eh, di sabbia creano dei paesaggi no? bellissimi. Ecco, adesso mi sento così, questa bottiglia di sabbia dove man mano gli strati hanno creato tanti colori, eh, tanti strati e eh, mi esco quasi come, veramente quasi cambiata da questa esperienza, molto bella. Siamo a Spazio Eco, ha parlato di giovani, ci sono stati tanti appuntamenti per i giovani, un bilancio in particolare per questi eventi dedicati alle nuove generazioni, visto che lei è molto sensibile al tema. Grazie per la domanda eh, perché effettivamente durante Politicamente Scorretti, infatti non li avevo citati, eh, sono state fatte tante cose eh, con e per le giovani generazioni. Quindi il martedì pomeriggio ad esempio è stato scoperto subito dopo l'incontro Il dovere della memoria questo murale che è stato realizzato eh, grazie a un progetto proprio con Spazio Eco e eh, con l'educativa di Spazio Eco e con Raffaele Pisolu che è stato un, un bellissimo murale. Eh, eh, che ha come parola chiave legame, eh, con due mani che si, ehm, che si stringono e eh, rappresenta quello che quest'anno è politicamente scorretto, cioè oltre il muro recuperare la memoria, la legalità, la dignità, l'impegno civile rispetto ai tanti muri che stanno risorgendo dopo la caduta del muro di Berlino. L'esperienza con i Giovani Reporter, cioè con voi, è stata molto bella perché fin dall'inizio le interviste, il seguire le dirette su Facebook, cioè una vera e propria esperienza fatta insieme ai Giovani Reporter e dove i Giovani Reporter sono stati parte integrante di quella che è stata la trasmissione, la comunicazione di Facebook e non, non vi ringrazierò mai abbastanza. E poi chiudiamo qui al centro giovanile Spazio Eco che ho voluto fortemente per la serata diciamo, conclusiva di eh, Politicamente Scorretto, quindi Escobar e il padron viene, ehm, viene rappresentato qui proprio perché la graphic novel è ancora un linguaggio che ai ragazzi piace, eh, non, sebbene non sia un linguaggio prettamente tecnologico, è ancora un linguaggio che ai ragazzi piace e quindi è secondo me la sua ambientazione naturale. E per i giovani ci sono, spero insomma, ci sono tanti altri progetti, eh, io sono a inizio mandato, sono qui da quattro mesi, però ci sono ancora tanti progetti proprio perché eh, la, il coinvolgimento delle giovani generazioni a 360 gradi nella cultura e nell'impegno sicuramente serve a, come dire, fornirgli quegli strumenti, quella base degli strumenti, sperando che poi un domani vedano il futuro un po' più luminoso di come a volte gli viene prospettato, ecco. Possiamo chiedere qualche indiscrezione su quello che ci sarà oltre politicamente scorretto in programma per i giovani di Casalecchio? Allora, eh, sicuramente eh, la promozione della musica, eh, la musica è una parte importante per quello che è la crescita dei ragazzi e soprattutto è un linguaggio che Per i ragazzi è eh, come dire molto familiare, eh, a prescindere dalla tecnologia, proprio a parte l'ascolto: quindi sicuramente eh, la musica eh, tornare abbastanza protagonista, eh, progetti di arte eh, con, sempre con le giovani generazioni. cioè Spero proprio fuori dai denti di poter fare dei murali in giro per casa. Lecchio e so già che c'è una mappatura di posti dove si possono fare, e quindi come si dice, come dice Frankenstein Junior, si può fare, poi speriamo di, e, e poi coinvolgere sempre di più spazio eco nei vari eventi, non solo di Casalecchio ma anche in grandi eventi cittadini, quindi da Bologna portare in qua delle cose in cui i ragazzi possano essere più eh, coinvolti. Siamo all'inizio per cui ho molte idee e devo capire quali sono quelle realizzabili, però tante ce ne sono. Grazie mille. Prego.